Quando iniziò le mie ricerche, mi suggerì di cominciare dai serpenti. Io lo guardai perplesso, gli feci notare che in villa c'erano leoni, Bertucce, daini, ma che io sapessi non c'erano serpenti. In tutta risposta si mise a ridere. Specificò che non intendeva serpenti veri, ma la spazzatura. Poi aggiunse qualcos'altro. Disse che per noi comuni mortali era solo un gioco di forme. Ma che certuni, questa cosa dei serpenti, la prendevano molto sul serio. Cominciai a rovistare nella spazzatura. Passai in rassegna tutti i cestini di Villa Giulia. Mi intercettò una guardia, pensando fossi un Barbone. Non era il caso di dare spiegazioni. Mi lasciai credere che fossi un Barbone e continuai a rovistare con più discrezione. Finché trovai quello che cercavo. Un bigliettino. La grafia era pessima, la carta logora da quami dei resti di una mela marcia. Mi sedetti sui gradini di una delle sedere della musica in uno spicchio d'ombra d'enso di umori e odori di foglie secche e fiori. Lessi e rilessi. Facevo connessioni. Vorticavo con la mente tra gli altri più insospettati della città. Non vedi più la città. Vedi una rete di connessione con puntini rossi. Non vedi più ville, liberti e chiese barocche, ma pertugi sotterranei, percorsi in silenzio, da uomini silenziosi e guardinghi. Uomini che cercavano qualcosa come me